Ciao a tutti! Oggi prepareremo la pasta frolla salata. Il tempo di preparazione della ricetta è di 70 minuti circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, burro, uova, parmigiano e sale. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il parmigiano. E lo facciamo tritare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 Pasta frolla salata, ideale per crostate salate o biscotti salati. Si conserva in frigo per due giorni o in congelatore per due mesi. Grazie e alla prossima ricetta!